Grazie, ho fatto una corsa da Napoli perché volevo esserci, volevo salutarvi, siete fantastici, ma soprattutto volevo ringraziare Pippo per la serata di Sky perché ha stupito il PD, ma la sua e la nostra ambizione è che il PD sappia stupire il paese, l'Italia potrebbe vivere meglio. Ci impoveriamo perché non vediamo più la nostra ricchezza. Le classi dirigenti italiane ed europee sono noiose, ripetono sempre le stesse cose, parlano solo di debito, ma il debito è mentale, è nella testa di chi comanda, è la miseria dell'establishment a ridurre in miseria il paese. Eppure il secolo che è appena cominciato può essere anche italiano, tutte le novità del mondo fanno vibrare antichi caratteri nazionali che noi stessi abbiamo dimenticato. Il grande codice della cultura occidentale entra nel mondo digitale e diventa accessibile per miliardi di persone. Qualcosa di simile accadde con l'invenzione della stampa e ne fummo protagonistico rinascimento italiano. E oggi quali ci decidiamo? Faremo le fotocopie dei nostri archivi per conto di Google oppure sapremo creare nuove imprese della transizione digitale, lavoro per archivisti e paleografi, informatici umanisti, economisti della cultura, giuristi dell'open access, organizzatori della conoscenza. Nel secolo che viene le multinazionali non venderanno più petrolio e automobili, ma offriranno formazione. Harvard e Stanford sono già uscite dai loro campus e con l'e-learning stanno creando università multinazionali. Noi non teniamo quel passo, ma potremmo ricavarci una nicchia del saper fare che coniuga la mente e le mani, il sapere implicito dei nostri contadini che coltivano la biodiversità, il gusto dei nostri artigiani divenuti operai specializzati nel design industriale, il sapere narrativo che abbiamo espresso nelle arti e nel cinema, il valore dei nostri scienziati che viene riconosciuto solo quando varca il confine, il mestiere antico di restauratori, oggi tanto richiesto dai paesi emergenti che cominciano a curare i beni culturali, dall'Asia al Sud America, il libro di testo degli archeologi è Teoria del restauro di Cesare Brandi, qui di Bologna, e potremmo farne un brand per imprese italiane nella tutela dei beni culturali, per esportare formazione, Dobbiamo coltivare la nostra scuola. Il gioiello del tempo pieno è stato definanziato dall'establishment per mettere i soldi sulla sciagura dell'Alitalia. Ma noi possiamo rilanciarlo, non solo tempo pieno ma scuola aperta giorno e sera, non solo per istruire i figli ma per, ma per educare anche i genitori e per liberare l'espressività dei giovani nel secolo che viene l'economia funzionerà diversamente. Ho un progetto intelligente? Trovo in rete chi me lo finanzia. Ho un problema difficile? Trovo in rete chi mi aiuta a risolverlo. Si chiamano crowdfunding e crowdsourcing e già animano tante start-up, ma con altro linguaggio si potrebbe dire semplicemente l'ingegno sociale che noi conosciamo bene, le cose migliori della nostra storia le abbiamo realizzato quando produttori innovativi si sono riconosciuti in un luogo, dalla civiltà comunale ai distretti industriali e invece ci siamo impoveriti adottando l'innaturale modello anglosassone del produttore isolato e del consumatore spaesato. Allora bisogna ribaltare la logica delle politiche attuali, la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe coinvolgere i suoi risparmiatori nel sostegno a imprese innovative invece di utilizzare a loro insaputa i risparmi per una nuova medio banca a sostegno del salotto buono i soldi per promuovere l'ingegno sociale si trovano dove nessuno li ha mai cercati i lingotti d'oro della Banca d'Italia sono in eccesso rispetto all'esigenza di difesa dell'euro una parte può essere utilizzata come leva per 100 miliardi di investimenti per portare l'Italia nell'era digitale L'interesse nazionale deve superare le resistenze dei banchieri. Promuovere l'ingegno sociale significa curare la città e i paesaggi. Le ultime generazioni hanno deturpato habitat unici al mondo. Gli scempi erano motivati da esigenze di sviluppo ma hanno alimentato solo il declino. Eppure recuperando gli scempi degli ultimi 50 anni si può creare lavoro per altri 50 anni. Finisco. Trarre il bene dal male è anche un'altra virtù italiana. Quando venite a Roma concedetevi una pausa a Piazza Chiesa Nuova per ammirare il capolavoro del Borromini. I padri Filippini gli chiesero aiuto per risolvere il disordine edilizio e il maestro avvolse i vecchi edifici con la stupenda facciata dell'oratorio e disse «ex malo bonum, è ancora quella la regola per recuperare il paesaggio del bel paese». Quando leggeremo questi argomenti nel programma del PD per uscire dalla crisi bisogna cambiare l'agenda delle cose da fare, da 20 anni le leggi di stabilità contengono tagli, fisco e burocrazia, il debito è sempre aumentato, forse servono le leggi della creatività per migliorare la vita dei cittadini, per questo bisogna abbattere il conformismo che non è solo di chi comanda ma è entrato anche dentro il PD, anzi ce ne sono due c'è il conformismo del cambiamento che dice con accento toscano le cose che l'establishment ama sentirsi dire ma c'è anche dall'altra parte il conformismo della vecchia sinistra che dice le cose e poi non le realizza mai. Si grida, si grida patrimoniale quando si fanno le primarie poi si bofonchia una proposta confusa in campagna elettorale e poi si fa come vuole Berlusconi con l'Imo. Noi, noi vogliamo invece il PD che stupisce il paese, che rende popolari le cose in cui crede, che porta alla creatività italiana nel nuovo secolo.